Cosa fare a Milano per il weekend? Una corsa, rosa, con Melissa Satta. Ecco un'idea tutta al femminile ma non solo su come trascorrere un weekend nel segno della rosa a Milano, Melissa Satta sarà in prima fila all'Avon Running, la corsa delle donne che promuove una grandissima battaglia. A Milano per il weekend? C'è l'Avon Running?. arrivando il fine settimana e, come ogni volta, arriva la cruciale domanda, che cosa fare per il weekend?. A Milano, per il 14 e il 15 di ottobre, la risposta è una corsa in rosa, promossa da Avon e patrocinata da una delle showgirl italiane più amate, Melissa Sat. Di cosa stiamo parlando?. Ecco la Avon Running, la Corsa delle donne e per le donne, che festeggia 20 splendidi anni di manifestazione. Da sempre, Avon mette il sesso femminile in primo piano, per ledizione numero una della Corsa, che verrà ricordata proprio quest'anno dopo due decadi di impegno e battaglie a favore delle donne, la casa di cosmetica aveva creato qualcosa di davvero speciale. Negli anni Sessanta, come in molti si ricorderanno, una maratoneta statunitense sfidò il sistema e, travestendosi da uomo, corse la maratona di Boston, proibita, appunto, alle donne. Stiamo parlando di Katrine Switzer, grande attivista, e alle sue mani che nel 1998, in occasione della prima Pink Running, Avon aveva affidato l'ideazione dei tracciati della corsa delle donne, in nome della propria identità e libertà. A vent'anni di distanza alcune cose sono cambiate, altre, purtroppo, sono ancora piuttosto congelate per quanto riguarda la parità di genere, ma è proprio per questo che per l'edizione 2017, accanto a tutte le donne che vorranno partecipare a questa Corsa Rosa, ci saranno anche gli uomini, come simbolo di rispetto, unione e supporto a questa grande battaglia. Aggiungiamo un dettaglio non di poco conto, visto che è una delle fiamme principali che idealmente scalderà i muscoli di tutti i partecipanti per correre queste due piccole maratone a Milano, il 14 e il 15 di ottobre, durante l'ha running. Saranno raccolti i fondi per la grande battaglia contro il tumore al seno e, come ricorda anche Melissa Satta sul suo profilo Instagram, sarà possibile donare ovunque voi siate grazie alla corsa online. Per chi volesse contribuire a questo grande scopo benefico potrà farlo sul sito www.generosity.com. Melissa Satta in prima fila all'Avon Running Sta per partire un weekend all'insegna del benessere, della salute e dei diritti di tutte le donne. L'allenatissima Melissa Satta sarà in prima fila a promulgare ognuno di questi importantissimi punti. In conferenza stampa, alla presentazione dell'Avon Running 2017. Ha pronunciato parole molto importanti, sono contenta di contribuire a questo progetto, rivolto a tutte le donne. E poi, ha sottolineato il punto focale della corsa in rosa, in questa gara non c'è un'unica vincitrice ha detto la girl, ma partecipando possiamo vincere tutti. Quindi faccio un appello a tutte le donne, anche alle più giovani. Andiamo a vincere insieme. Per chi si iscriverà, sarà possibile scegliere tra due percorsi, quello da 5 km, con partenza alle ore 10.15 in Piazza Castello, e quello da 10, che partirà nello stesso punto ma alle 10. I corridori entreranno nel vivo della città, toccando alcuni luoghi nevralgici, da via Monte Napoleone a Brera, al Duomo di Milano. Buona corsa delle donne a tutti.